È stata una vera e propria festa la cerimonia con cui il sindaco della città metropolitana di Torino, Stefano Lorusso, ha riaperto il cancello che da via Carlo Alberto dà accesso a un'ose di verde, il giardino di Palazzo dal Pozzo della Cisterna, sede aulica della città metropolitana il simbolico e partecipato taglio del nastro tricolore accompagnato dalle note del corpo musicale torinese ha dato il via a una nuova fruizione del giardino storico che sarà aperto sette giorni su sette dalle 9 alle 19 e sono molto contento oggi che questo lavoro che abbiamo fatto possa essere restituito alla città che tipo di attività si possono ipotizzare nel giardino in questo cortile sicuramente il giardino è un giardino e quindi sarà un luogo di ristoro e di riposo la nostra idea è quella di rendere il giardino e non solo il giardino un luogo eh, fruito dalle attività culturali della città proporremo eh, questo luogo come sede eh, di eventi culturali della città, lo stiamo facendo nell'ambito di una riorganizzazione generale degli spazi della città metropolitana e soprattutto di una resa al pubblico di questo straordinario patrimonio architettonico che è il Palazzo della Cisterna eh, che è in fase di di, eh, riconversione per poter essere appunto fruito eh, quotidianamente dalle torinesi e torinesi dai tanti turisti che sono nel centro della città La cerimonia è stata anche l'occasione per Consolata Beraudo di Pralormo per presentare l'edizione 2023 di Messer Tulipano in programma dal primo aprile al primo maggio al castello di Pralormo Non è primavera nel territorio metropolitano torinese senza Messer Tulipano primo aprile, primo maggio l'appuntamento è imperdibile 23 anni che continuiamo con tenacia, con questo argomento, eh, sempre appassionati, sempre nuovo, quest'anno ci sarà un tema speciale che è il fiore è fonte di ispirazione per la moda, per i gioielli, quindi tante altre cose e soprattutto tanti fiori nuovi, anche delle varietà rare mai viste e ci teniamo moltissimo che tutti passino una giornata di serenità e quello che ci dicono sempre. La frase più bella che ho avuto in questi anni eh, mi hanno detto noi torniamo sempre perché lei ci dona occasioni di stupita meraviglia, che lo trovo che è un insieme di cose. no? E... Mi piace moltissimo e vogliamo essere quello perché per Pralormo vuole essere un motore anche economico per il territorio e lo è stato e lo è perché in effetti è una ricaduta importante anche tutto intorno, però vuole essere sempre un'eccellenza particolare.